preparerò degli hamburger un pochino particolari con queste specie di focacce due hamburger, uno naturale e uno al tartufo insalata, la mozzarella, l'ovino e il pomodoro ci vediamo nella prossima clip le focaccelle così, piano piano facendole girare piano piano per non romperle perché sono morbidissime ecco qua adesso andrò a rompere questo vino e lo farò qua nella padellina apposta così viene proprio della grandezza della focaccella Aggiungerò sale Un pochino di sale ovviamente Così, ecco qua E lo coprirò in modo che Possa cuocere Per bene Così Ci vediamo nella prossima clip che l'hamburger sia pronto Andrò a comporre il piatto Ho messo già l'insalata che aggiungo il pomodoro già tagliato ovviamente così e la mozzarella sopra e faccio lo stesso anche sull'altro ecco qui così Gli hamburger sono pronti, andrò quindi a fare la composizione così qua, qua aggiungo anche la mozzarella e visto che a me piacciono le cose golose, aggiungo lo vino che ormai è pronto eccolo qua così e chiudo buon appetito